Ciao! Allora, oggi attenzione su questo correttore in stick della linea Stevo Vegetale ed è il correttore SS Spot Imperfezioni Allora, intanto la quantità è un 1,4 grammi e costa sui 4,90 euro quindi qualità-prezzo ci state sicuramente quantità-prezzo l'ho proprio finito perché di quelli in stick che escono quindi l'ho proprio finito il colore è unico-universale quindi non vi, non vi sto a dire il colore e allora, per le imperfezioni, copre, e non è di quelli che fanno accelerare l'asciugatura, la, anche se lo promette, ma in teoria non, in pratica non lo fa. Copre è un buon collettore per le, le imperfezioni, va a coprire, e, si fissa con la cipria, però e, come mi faccio a dirvelo? E, è vero che è un colatore per le imperfezioni quindi è buono che sia abbastanza solido perché così non va a spostarsi durante il giorno però un colatore per le imperfezioni, con gli SOS, dovrebbero anche accelerare l'asciugatura in modo che mentre coprono vanno a decurare, mentre questo copre e basta, è vero che costa 5 euro però è un buon più che altro, più che SOS per le imperfezioni SOS per il trucco dell'ultimo minuto perché abbiamo spunto in imperfezione se non abbiamo un correttore portato di mano tac, tac, questo tranquillamente e, e copre e copre, fissa tutto quello che volete ma non cura quindi ce ne sono altri che invece fa, funzionano molto meglio quindi, né, né perché la copertura è buona la durata è buona ed è, anche se è un'imperfezione quindi una zona calda non va a sciogliersi perché è molto compatto ed è, è buono però mh, non fa proprio la stificazione di un correttore ed è per le imperfezioni con gli SS. È vero che la formula è completamente... Eh, non ha siliconi, non ha schifezze, non ha parabeni. Quindi. La formula è buona sicuramente, però c'è ancora qualcosa da migliorare. Quindi per adesso mettiamo un NI. Sì, no, no, non lo so. Non lo so, non, non lo so, è perfetto. Pensiamo che 5 euro, effettivamente 4,90, credo che sia neanche 5 euro. È un buon prezzo, sicuramente, è un buon prodotto, quindi eh, mi è durato anche tanto come tempo perché è molto duro. Quindi sì, però non falsene che, che vorrei e quindi ni fatemi sapere se avete provata, come vi siete trovate e spero sia stata utile. Al prossimo video. Ciao!